E benvenuti in questo nuovo video, oggi parleremo delle università canadesi. Eh, io ho già fatto un video riguardo tipo come iscriversi, come pagare le cose, bla bla bla. Però quel video è vietoso. Quindi magari alcune cose le andrò a riprendere, però, se, comunque, se volete vedere il video originale dove magari, sta, ho detto più informazioni, ve lo lascerò comunque linkato qua sotto. Se no, ho fatto anche un altro video dove vi facevo vedere il mio campus della mia università e parlavo un po' di alcune differenze e quindi vi lascerò anche quello linkato in caso volete andare a vederlo perché probabilmente alcune cose o vi dimenticherò di dirle in questo video o mi sono dimenticata di dirlo in quell'altro video quindi magari fate un, un insieme se siete interessati uh, poi eh, se volete andare a seguirmi eh, sui social uso tantissimo Instagram, anche Twitter però su Twitter principalmente dico un sacco di vogliate e eh, ecco, anche quelli vi lascerò linkate qua sotto quindi se avete voglia di seguirmi sono lì e faccio un sacco di storie dove mi lamento o dove dico sono state mm, quindi buona visione prima di tutto io parlerò di dell'università dal punto di vista di una studentessa che è venuta qua a fare la magistrale non da qualcuno che parte in Erasmus che pre, perché principalmente quando partite in Erasmus le informazioni ve le danno le università un po' come funziona, cosa dovete fare quindi i pagamenti solitamente non fate i pagamenti Uh, all'università diretta in Canada ma è perché pagate la vostra università in Italia quindi insomma quando andate in Erasmus funziona un po' così, pagate la vostra università quindi andate in Erasmus, fate, le, fate il trimestre all'estero uh, ed è come se faceste il trimestre in Italia insomma uh, quindi io parlerò dal punto di vista di qualcuno che vorrebbe partire a fare tipo una triennale, una magistrale, un dottorato, tutte queste cose qua uh, io sono partita per fare la magistrale in uh, traduzione e quindi uh, il processo di iscrizione all'università canadese canadese è molto più lunga per un, uno studente straniero rispetto a uno studente canadese perché ci sono tante più scartoffie da fare prima di tutto uh, io sono venuta in Quebec quindi in Quebec ci sono ancora più scartoffie da fare rispetto a un'altra regione anglofona del Canada uh, quindi primissima primissima cosa è dovete mandare tutte le ammissioni alle varie università dove volete andare quindi è molto molto molto molto importante che guardate tutti i requisiti che le università richiedono, tipo che media dovete avere, quanti crediti dov dovete avere in una delle certe materie, eh, quale materie dovreste fare, perché tante volte se non avete crediti, abbastanza crediti in una certa materia per con la quale volete continuare la magistrale, eh, oppure avete bisogno di alcuni corsi da fare perché devono tipo, completare la vostra magistrale, L'università ve lo dirà al momento in cui vi accettano. Per esempio, io sono venuta per fare una giornata in traduzione e la mia trenale era in traduzione interpretariato. Come vi avevano già detto, mi hanno accettata perché hanno detto avevi un botto dei crediti in traduzione. Ed è vero perché la mia trenale era da 180 crediti, come credo un po' che tutte le trenali in Italia siano, mentre qua in Canada. 180 crediti non li raggiungi neanche facendo 4 anni di università perché loro hanno molto, molti meno corsi e i corsi valgono molti meno crediti anche se non dovrebbe essere così perché i loro corsi sono veramente veramente impegnativi e quindi certi corsi che io in Italia ho fatto da 6 crediti e poi invece ho fatto dei corsi da 3 crediti, uh, quei tre crediti valevano molto molto di più a, in, in, rispetto ai 6 crediti che facevo in Italia. Uh, quindi diciamo che il sistema è un po' diverso, però solitamente per um, farti accettare all'università quello che io ho inviato sono stati i miei voti e giustamente quando invii uh, dei voti all'estero devono essere tradotti, a meno che non st siate, st siate studiando in Francia o in Belgio in un paese francofono o anglofono dove le cose vengono già fuori in inglese o francese uh, dovete tradurre i documenti ufficialmente quindi ho dovuto tradurre ufficialmente i miei voti del liceo, i miei voti della triennale, il mio diploma del liceo e, il mio e la mia laurea, ho dovuto inviare tre lettere di raccomandazione che ho dovuto chiedere ai miei prof dell'università che non sapevano manco cosa fossero, perché qua in Canada le, le lettere di raccomandazione vanno tantissimo per qualunque cosa loro chiedono le lettere di raccomandazione, ho chiesto dei prof dell'università, di farmi questa cosa che comunque era il terzo anno a me mi conoscevano tutti e ho, ho avuto i stessi prof per tre anni uh, quindi non è stato come dare uno sconosciuto e dire ciao mi fai una lettera di raccomandazione dove dici tante belle cose su di me? No e la lettera di raccomandazione ovviamente io non le ho mai viste, sono state chiuse in busta e le hanno inviate loro stessi all'università in Canada perché è così che funziona non puoi inviarle tu, devono essere loro a inviarle uh, e poi ho dovuto inviare um, varie scartofie, tipo documenti, cose, carta d'identità, insomma queste cose piccolezze. E poi ho dovuto fare uh, questa cosa qua in via posta e poi ho dovuto farlo anche online sul sito dell'università. L'ho fatto in, in tre università perché comunque è sempre meglio applicare, cioè se fate un'application un parli tipo in almeno due università perché cioè io lo faccio per scaramanzia proprio cioè dico io sapevo già a quale università volevo andare però ho fatto la domanda in altre due università per essere sicura che mi accettassero da qualche parte anche se comunque i programmi erano sempre belli anche nelle altre università poi la mia scelta finale è stata questa uh, e dopo un mese ho avuto la risposta dell'università dove io attualmente ho, ho, insomma, ho finito e poi dopo altre, qualche altra settimana avevo avuto le, le risposte delle altre due università sono stata accettata in tre università, però io avevo già fatto la mia scelta. E infatti la primissima università che mi ha risposto è stata quella in cui io volevo andare e mi hanno accettata. Uh, solitamente um, quando ti accettano o ti accettano senza condizioni o ti accettano con condizioni o ti possono addirittura mettere in lista d'attesa se per caso ci sono troppe domande. Però la magistrale qua non va tantissimo, nel senso che uh, pochissimi fanno la magistrale, mentre in Europa la magistrale è una cosa che tipo... Oh mio dio se non fai la magistrale non sei nessuno, qua se fai la magistrale sei dio, <ride> immaginatevi se farò un dottorato perché tanta gente dopo la triennale o trova lavoro principalmente decide di fermarsi là perché non ha voglia di continuare o perché ha trovato lavoro o robe così ed è giusto così, cioè ognuno con le sue scelte di vita, però sì, la magistrale è una cosa che nessuno ti obbliga a fare, mentre in Europa, cioè se non hai la magistrale non ti guardano neanche in faccia. La magistrale eravamo veramente pochissime, eravamo tipo in 7 o 6, una roba del genere. E mi avevano accettata e poi dopo che ti accettano, quello che devi fare è a mandare subito i documenti per l'immigrazione, ovvero fare i visti, i vari visti. Uh, quindi ho dovuto fare prima un certificato per il Quebec che vale solo per il Quebec e dopo che ho avuto la risposta di questo certificato per il Quebec ho dovuto fare il visto. Giustamente per fare queste cose qua hai bisogno della prova che ti hanno accettato l'università. Per avere anche una prova che hai, le finanze, hai delle hai finanze per poter vivere in Canada perché uh, le università canadesi, se non sei francese se non sei belga o ci sono altri paesi un po' tipo Norvegia la Svezia, la Svizzera se non mi sbaglio, che hanno tipo degli accordi col Canada o col Quebec comunque, uh, che um, hanno questi accordi, quindi pagare come pagano i, i, quebe i, quebe qua, i canadesi, insomma mentre se sei italiano uh, paga tantissimo quindi diciamo che loro vogliono una prova che tu puoi pagare l'università e che non andrai lì magari facendo magari un visto universitario per poi rimanere là illegalmente sai un po queste cose qua che loro si fanno paranoia su paranoie, che magari qualcuno anche fa non so uh, quindi ho dovuto inviare anche queste cose qua una volta che hai visto vabbè sei pronta per partire quindi diciamo, queste sono veramente informazioni poco che vi do, eh, ma giustamente potete sempre andare sul sito dell'ambasciata canadese, che queste cose potete anche chiamare in Italia, che c'è l'ambasciata a Roma, e, però ovviamente contattare le ambasciate vi dirò subito che non è facile. Eh, però diciamo che il sito del, dell'ambasciata canadese comunque è abbastanza chiaro, ti dicono veramente step by step. Uh, le università canadesi, allora, uh, io ovviamente adesso vi ho detto un botto di formazione, come vi ho, detto, vi ho detto potete andare a vedere quei due vecchi video di cui il primo però in inglese perché ho iniziato questo canale in inglese, poi uh, ho detto no. Um, quindi praticamente quello che volevo parlarvi è le università, cosa aspettarsi dalle università canadesi? Allora, ehm. Um, Siccome ho letto tanti tanti tanti commenti in giro, ehm, purtroppo perché la gente spara boiate prima di sapere o prima di vivere davvero in un paese per capire com'è, eh, tante persone dicono che l'istruzione, principalmente dicono che l'istruzione in america e in Canada fa schifo perché sì c'è il modello americano, fanno robe a crocette, Vabbè, lasciamo stare perché eh, queste cose che vedete nei telefilm non è che è detto che siano vere tutte allora io non ho fatto il liceo qua però ho fatto l'università quindi penso che se comunque l'università ha un certo metodo di insegnamento che è abbastanza forte significa che forse anche al liceo hanno un certo insegnamento ovviamente non, non paragoniamo mm, i, i licei qua che, non, cioè, che sono un, come dicono un modello americano nel senso che sei tu che ti fai il programma di studi con un liceo scientifico che ho fatto io dove sono stata costretta a studiare un sacco di materie delle quali non me ne fregava niente diciamo che qua la gente cerca sempre di puntare su un segnamento in cui è l'alunno che decide cosa vuole fare nella sua vita. Quindi ci sono delle materie obbligatorie tipo il francese, l'inglese, matematica, fisica, queste cose qua, però dopo dà la scelta allo studente di scegliersi quello che piace a lui, nel senso che se all'università una persona vuole andare a fare medicina, sicuramente si sceglierà tutte le cose tipo chimica, fisica, matematica, rinforzamento di matematica, loro hanno anche tipo rinforzamenti di certe materie, hanno la materia stessa poi anche corsi rinforzati se una persona invece vuole fare, andare a fare lingue sicuramente ci sceglierà un profilo umanistico dove farà solo robe umanistiche, magari un po' di matematica una volta a settimana perché non le frega niente ed è giusto così, io la trovo una cosa giusta come io al liceo scientifico mi sono dovuta studiare scienze della terra, fisica, chimica e queste robe qua, delle quali non me ne frega niente perché sapevo che sarei andata a fare una roba umanistica però ho fatto comunque il liceo perché volevo fare una cultura Ecco, diciamo che io adesso sono 5 anni che non uso la matematica o la fisica o la chimica, mi ricordo ancora le cose ma a cosa mi sono servite esattamente nella vita? A niente. Quindi loro puntano sempre su un profilo personale, sei tu che ti fai il tuo profilo di studi all'università uh, è più o meno la stessa cosa ci sono dei corsi obbligatori e ci sono dei corsi che sei tu che te li scegli perché sei tu che vuoi decidere di fare quei corsi però per la maggior parte soprattutto uh, alla triennale la maggior parte dei corsi sono obbligatori perché fanno parte di quell'insegnamento quindi diciamo che queste boiate del... Uh, in Canada e in America sono stupidi perché non studiano latino mm, no cioè no, magari uh, diciamo che ci sono rimasta male perché non studiano letteratura inglese per dirvi cioè letteratura inglese che comunque cioè il Canada è stato comunque anche una colonia degli inglesi e non studiano letteratura inglese che comunque è un po' la letteratura non dico universale però più o meno non studiano nemmeno la letteratura americana per dirvi quindi studiano solo la loro letteratura quindi da questo punto di vista sono abbastanza, abbastanza chiusi perché studiano solo letteratura canadese e letteratura che ve qua uh, quindi non hanno un po' una cultura su le cose dell'Europa però allo stesso punto dicono ma noi che cazzo ce ne frega Potrebbero dire che ha ragione, eh, per carità, eh, diciamo che è un po' triste che non si aprono un po', eh, però allo stesso punto loro studiano comunque le cose come tutti gli esseri umani, cioè se non fanno storia dell'arte o se non fanno latino è perché non fa parte della loro cultura. Eh, come noi in Italia non abbiamo studiato granché della, sto della storia canadese e della storia americana, è la stessa cosa per loro, quindi è una cosa abbastanza comprensibile. Uh, quindi evitiamo per favore perché ho già letto commenti in giro di gente che ha oh, anche la gente stupida che non, cioè, no, non voglio sentire queste cose perché uh, le università qua sono organizzate così bene vi dico, sono veramente organizzate benissimo uh, l'unica cosa che mi dispiace è che i crediti non sono abbastanza per i corsi che fanno perché i corsi sono veramente veramente impegnativi uh, allora i corsi qua come funzionano? i corsi non sono corsi come in Italia che vanno a trimestre o annuali dove tu stai tutto l'anno o tutto il trimestre a seguire le lezioni, poi magari anche a dormire tutte le lezioni e poi fare un esame finale, qua ogni settimana tu hai qualcosa, hai sempre una presentazione da fare, hai un di sei da scrivere, eh, hai magari tante volte tipo ogni due mesi hai un piccolo esame che vale una percentuale, quindi diciamo che prima di fare l'esame finale tu arrivi già con una percentuale e onestamente io questo metodo l'ho trovato molto meglio rispetto al metodo italiano uh, per esempio all'inizio mi era difficile perché dovevo sempre stare in passo con tutte le materie che avevo e ogni settimana avevo di oggi una presentazione, un'altra presentazione, mi un serie a scrivere quindi eh, è molto più frenetica la cosa e poi questi corsi valgono veramente pochi crediti tu sei tipo baffaculo con tutte le cose che sto facendo mi dai solo tre crediti Uh, però uh, diciamo che questa cosa aiuta la gente a essere attiva ogni volta quindi a studiare a volta per, vo per volta principalmente e questa cosa non la fanno solo le università, la fanno anche i licei e anche le medie in realtà, cioè tipo anche le medie fanno sta cosa magari non a scrivere i sei, però tipo a fare presentazioni comunque eh, a scrivere qualcosa per casa tipo anche temi, robe del genere, comunque lo fanno fare perché questo aiuta le persone a, a essere sempre attive, a fare sempre qualcosa. Questo parlo dal profilo umanistico, nel tipo inglese, francese, lingue, letterature, queste cose qua. Eh, danno sempre libri da leggere, soprattutto quando si studia una lingua, una lingua straniera, fanno sempre leggere i libri fin, dal, fin da quando sono piccoli, fino da fin dalle elementari medie, forse gli elementari un po' meno ma le medie sicuramente li fanno già leggere i libri, quindi ogni settimana magari le leggono leggere dei, dei capitoli, poi parlarne in classe, analizzare queste cose qua, io lo trovo un metodo veramente utile eh, perché comunque aiuta la persona uno magari appassionarsi anche a leggere, eh, due essere comunque attivo ogni volta, a fare qualcosa e non arrivare solo all'esame finale e fare tipo. ok. Um, quindi diciamo che all'università appunto, cioè mi sto perdendo un po' a parlare che delicei, giusto per farvi capire che la gente qua non è stupida, non è che fa robe solo a crocette, eh, anzi non fa le robe a crocette, cioè nel senso può capitare, eh, ogni tanto che facciano robe a crocette per un piccolo esame, tipo un mini esame che vogliono fare di conoscenza che vale tipo un 10%, quindi non è niente, eh, non ti cambia la vita se fai una cosa a crocette. Eh, io quello che ho sempre avuto sono state presentazioni, assolutamente, che mi vergognavo da morire ogni volta in classe, adesso invece eh, mi sono abituata così tanto bene a fare presentazioni che non, non mi vergognerei più di parlare in pubblico all'inizio, tipo avevo una fifa che non vi dico, eh, presentazioni sempre comunque su un certo argomento, su una cosa, su un lavoro... Uh, scrivere saggi quindi avevi tipo magari un argomento su quale dovevi scrivere un saggio di 10 pagine 5 pagine 20 pagine insomma dipendeva un po' dal profilo dipendeva un po' dalla percentuale che valeva quel saggio uh, e poi c'era l'esame o l'esame di midterm come tipo l'esame di metà trimestre oppure l'esame finale proprio uh, io su alcune materie ho avuto il midterm dove c'era l'esame l'esame metà trimestre poi ho avuto l'esame finale poi due piccole cose tipo piccole presentazioni quindi diciamo che i corsi in cui avevo il midterm non avevo i sei o più presentazioni, invece i, i corsi in cui c'era un esame finale grosso e poi piccole presentazioni avevo più robe da fare. Questo dipende sempre dal prof, dipende dal prof come organizza il suo corso, eh, non è una cosa fissa, non è che se, tipo, tutti i corsi sono questo, questo o questo, cioè sono i prof che decidono. Eh, All'inizio appunto mi sono trovata diciamo male, per il fatto che non ero abituata sempre a fare cose, eh, però dopo un po' mi sono così tanto abituata a fare queste cose che ero sempre attiva e mi piaceva la cosa. E comunque sei anche più tranquillo perché quando arrivi all'esame finale, se hai fatto bene le tue cose durante il trimestre, tipo le presentazioni, i saggi, ehm, i e le traduzioni, perché comunque io avevo sempre traduzioni da fare, sai già che partirai magari, non so, con un 60% o con un 50% e all'esame finale non hai questa fifa che dici oddio sto per fallire. Uh, quindi anche perché qua non puoi fallire l'esame mentre in italia puoi rifare l'esame 50.000 volte uh, qua in canada non puoi fallire l'esame perché se fallisci l'esame uh, ok, perché qua in Canada se fallisci l'esame devi rifarti il corso non proprio solo l'esame come noi che tipo fallisci l'esame ma puoi andare avanti col tuo programma no, qua se fallisci l'esame devi rifarti il corso quindi oltre a rifarti i tuoi corsi normali, ti rifarai anche quel corso di nuovo dovrai andare a lezioni, rifare tutte le cose e poi rifare l'esame eh, fortunatamente, grazie a Dio non ho mai fallito un esame perché se avessi fallito degli esami sarei stata nella in più totale quindi, diciamo che questa è la cosa difficile: nel senso, quella è che ti devi sempre impegnare al 150%, Ti devi sempre, sempre impegnare. Non basta solo fare bene all'esame finale, devi proprio essere, Perché, se l'esame finale vale un 40% e tu durante il trimestre non hai fatto niente, rischi di fallire. Quindi poi sul sito dell'università, hai sempre uh, un dossier, il tuo dossier personale, dove ci sono i tuoi voti. Uh, ti compaiono sempre i voti lì quando escono fuori i voti è una cosa personale, escono solo sul tuo sul, sul tuo dossier, non escono tipo in Italia mi ricordo che uscivano sempre, ok, avevi là tutto un numero di matricola, però comunque cioè se sapevi il numero di matricola del Tommy cosa pedi che voto ha preso insomma uh, non esistono i libretti universitari uh, non so se in Italia esistono ancora, eh. io ce l'avevo purtroppo, era un'università antiquata che avevo ancora i libretti universitari dovevo andare a fermare il voto, non esistono qua. Uh, Qua c'è tutto online, si fa tutto online, i tuoi pagamenti dell'università si fa tutto online, ehm, il, i voti si è tutto online, quindi c'è tipo anche la tua media, ogni trimestre viene calcolata e tu alla fine, tipo io adesso che ho finito la magistrale, so già che media ho. Una cosa diversa è che quando ti lauri, sul sul, sulla tua laurea, eh, prima di tutto c'è una cerimonia per te. Non è, una, non è che quando hai finito ti laurei è tipo se io, io adesso che ho finito a gennaio devo aspettare settembre per avere la cerimonia di laurea avrò comunque il diploma prima però nel senso per la cerimonia ufficiale devo aspettare settembre Ehm um... Non c'è scritto, sul, quindi sul tuo, mh, sulla tua laurea, sul, sul tuo pezzo di laurea di carta, insomma, non c'è scritto il voto. Quindi, principalmente c'è scritto solo laureata in magistrale di bla bla bla, nome bla bla, bla l'università di bla bla bla, fine. Il tuo voto, mh, mh, cioè, non è una, cioè, la tua media ce l'hai online, sai tu qual è la tua media, non te lo metteranno mai schiacciato su un pezzo di carta. E io la trovo una cosa abbastanza giusta perché è inutile eh, schiaffeggiare in faccia agli altri. Oh, guarda 110 e l'ODE. Boh. L'ultima cosa che voglio parlare perché veramente non voglio far durare questi video 50.000 minuti. Eh, magari, ne, cioè comunque, ne farò altri riguardo all'università. Magari, riguardo altre, ad altri argomenti. Eh, L'ultimo argomento che voglio parlare sono le borse di studio che magari a tanti interessano queste cose. Eh, allora, se volete venire qua, come vi ho detto, costano tanto le università per gli italiani: purtroppo, costano veramente tanto. E, però ci sono delle borse di studio però le borse di studio eh, non le puoi avere prima di venire in Canada è una cosa che tu devi farti almeno uno o due trimestri qua e poi puoi richiedere una borsa di studio quando ci sono i concorsi ci sono... infatti l'anno scorso ho avuto una grossa borsa di studio con la quale sono riuscita a pagare quasi metà del tutte le reti scolastiche, che comunque non è poco, vi giuro, eh, però comunque prima di fare questo ho dovuto farmi due trimestri e ovviamente quello che a loro interessa è che tu, tu abbia dei voti. Puoi fare tutte le cose che vuoi, però se ti presenti una borsa di studio con dei voti che la media veramente non funziona, non, non te la daranno mai, cioè puoi dire che sei povero, puoi dire <ride> che sei intelligente ma che i voti non... insomma, cioè, a loro non interessa, loro guarderanno i voti, eh, chiederanno una lettera di, di, di raccomandazione magari, ti chiederanno a te di scrivere magari una cosa tipo sul perché ti meriti questa borsa di studio, robe del genere, o su cosa stai lavorando, insomma, questo genere di cose, però appunto quello che importa di più sono i tuoi voti. Uh, quindi ragazzi questo è tutto io mi fermerò qua con questo video perché non mi piace fare video lunghi cioè è proprio una cosa che io detesto perché quando io guardo i video su youtube cioè se i video vanno oltre in 25 minuti io non li guardo uh, quindi la uh, prossima volta magari farò un video sull'università sugli aspetti più figli dell'università tipo le feste universitarie i veri club, tutte queste cose qua che potete, che potete trovare all'università e cosa si differenzia rispetto all'italia Uh, però per le cose pratiche vi ho già detto un po' così poi come vi ho già detto ci sono altri due video dove potete andare a vedere ma credo di aver detto più o meno le stesse cose uh, e magari in maniera più, più svelta uh, però se volete andare a vedere l'università guardate assolutamente il video del tour dove faccio il tour del campus e si vede tutto tipo c'è anche una bella giornata d'autunno quindi vedrete tutto bello uh, perché comunque sono diversi molti campus italiani dai campus canadesi quindi noi ci vediamo la prossima volta, ciao!